Ciao ragazzi, siamo Ciao. a Imperia con Ericottero e un giapponese a caso ci sta facendo il video Arigato. Spero che vi divertiranno le nostre avventure e adesso partiamo We had fight the Bene ragazzi, eccoci arrivati in hotel dai, dai. E chi c'è? Ladri, no, non sono un ladro <ride> Ecco che abbiamo Ericottero oh, <ride> è vero, in italiano ah, okay. <ride> andiamo a vedere la camera ok e stasera dobbiamo fare prove di danza qua si sì. <ride> questa stanza dovete sapere che c'è addirittura due piani yeah. e chi c'è? lo conosci? un giapponese? Yeah. a caso? Yeah. Come si scrive? C'è anche la piscina! <ride> Guardate però che bella stanza! Correbetto di nario! Naruto! <ride> kitchen Hai fame? Non ancora tanta, ma forse se camminiamo un po'. Vuoi fare aperitivo? <ride> certo! <ride> Siamo qui? Ericottero si è messa la giacca di un giapponese a caso Adesso mi stanno facendo la foto per Instagram E ho indossato anch'io la giacca di un giapponese a caso ragazzi dopo 2 ore e 50 siamo finalmente riusciti a fare la foto per Instagram Cincin Kampa Com'è buono? Cos'è? C'è anche cipollotte penso Guardate che è arrivata la pizza al gorgonzola buon appetito Abbiamo mm. finito di mangiare Ah, allora, cromo, Ok, ok E are... ricottolo <ride> mi ha parattato Ma c***o mi è messo Non mi ha fatto, non mi ha fatto Ah, non mi <ride> ha <ride> fatto, Ok, ragazzi Adesso abbiamo deciso di fare una foto molto cool Questo? <ride> facciamo le puricure italiane puricura, puricura... italiana siamo ancora Mi occhi oh. ragazzi guardate che belle foto che abbiamo fatto vabbè siamo tornati in hotel e adesso una bella dormita e domani pronti per fare questo viaggio all'imperia buonanotte Buonasumi. Buonasumi. Buongiorno, la giornata inizia con la focaccia, brioche e cappuccino, buon appetito, buon appetito, wow, focaccia sì, ancora. Oh, bene. Questa wow. è quella che facciamo noi. Ah, sì? Perché sì. La, la focaccia è tipica, no, della Liguria? È la tipica Liguria, sì. Ah, ok. Però noi mettiamo una farina e i cereali con avena, mm. farro. Questa è eh, la... No. Questa è come il pane, il pane è lo stesso, lo stesso impasto. Ah, questo è pane? Eh? Non era la focaccia? Sì. no, questo è pane. <ride> ah, ok, eh, ovviamente. <ride> e finalmente assaggiamo la focaccia tipica Ligure. Prego. Ah, oh, atterrai, caldo. Calda. Mm. Com'è? Non ti mochi, mochiしてる. mochi, mochi, è morbidosa. Mm. <ride> Momento piscina, da lassù si vede la mia stanza, proprio questa. Siamo per andare a mangiare. Hai fame? Hai fame? Sete. Sette? Mm. Vino? Vino, vino. E tu? Sì, sei. Sì. Questa si chiama trofia Trofia, sì. Noi siamo già pieni ma continuano a portare cose buone mm. Un bel giretto in barca yeah. Dov'è che andiamo adesso a Porto? Porto Fioreglia, come stai? Ma te invece è tutto a posto, tutto vero? A posto, sì, sono ecco. Paolo, sì, ah, sì. Vi presento Mister Marra. Mister Marra, ragazzi, c'è un filino di mal di mare. Guardate che posto meraviglioso! E il giapponese a caso Erico! Stiamo se volete andare là. Però... Guardate come sta bene la giacca di ericottero Dopo Do, dove l'hai comprata questa bella giacca? C'è un negozio che si chiama Serafini Sensei. Ah si? Sì? <ride> Ti faccio una bella foto. Ah Oh, tu qui! ragazzi campa l'ora dell'aperitivo giapponese a caso è proprio il suo nome a caso è a caso si è trovato la italiana Pausa caffè con un ospite speciale. Ti va di Giappone! Buonasera buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera, Oh! Ti va Poi, da giappone? Ti va di Giappone! Ti seguo dagli esordi perché dovete sapere che Davide mi conosce dal telefilm di Nihon Jinno. Si narra in Era un telefilm bellissimo. In cui Però, io ho visto sto figaccione e ho detto: Ma sarà, sarà italiano veramente? Mi sono andato a informare. È uscito vero. il nome di Sebastiano Serafini. Ho visto che faceva canzoni. Eh. Wow. Questo ristorante si chiama Lanterna Blu. Infatti, ci sono. Lanterne? Blu. <ride> ok, già. Prego! Okay. Oh, kawaii, Che carino! Oh, guarda che sono là! Salve, buonasera! Sì, eh, siamo in tre, ecco, siamo assieme a loro! Prego! Grazie! ciao Campai! Cin, cin alla salute Capomagro, magro che dovete sapere che è tipo la ricetta più famosa insieme al pesto della Liguria l'hai mai assaggiato te il cappo magro? per quanto abbia girato un casino la Liguria è la prima volta che lo sento parlare. <ride> e pensa che è una delle ricette più famose qui com'è? si vuole ripensarci in farmacia i paccheri i paccheri li ha mai mangiati i paccheri i paccheri i cosseri non hanno quota coca mmm è arrivato lo stoccafisso e per dolce una panna cotta! Panna cotta schi? Ti piace la panna cotta? Uh, cook. Cook. Sì? Muore, non la che cotta mi? cook. Si, dai, buon appetito! Buono! Mm. Panna cotta! Molto bene, molto bene. Panna cotta? Esatto, ti piace? Cioè, sempre di spazio per il dolce? <ride> Schischi, ok. Non eri piena? No, ma a ericottero anche, anche a pranzo ha detto: Sì, sì, sono piena, la torta è finita, sparisce così. Quello cremi. Cremi. Mezza creamy. Creamy, molto buono, buonissima. Erico, tu sai cucinare? insomma la panna cotta l'hai mai cucinata Ma mai mai mai. E il tiramisu sì, sì però sì, sì, sì. vabbè ragazzi finisce così il video della giornata vuoi dire qualcosa sono sazia come vedrai che la finisci <ride> sì, sono sicuro sì, sì. che la finisci buonanotte gianne gianne gianne gianne